relazione tra gli oggetti su blender è possibile istituire dei legami tra eh, più oggetti ovvero vincolare le trasformazioni di un oggetto rispetto a un altro oggetto proviamo ad esempio a eh, inserire un nuovo piano plane e in edit mode scalarlo 10 volte. Selezioniamo quindi il cubo presente nella scena e eh, lo spostiamo in verticale di un'unità in modo da farlo poggiare sul piano eh, appena appena modellato. Bene. Adesso, selezionando prima il cubo e poi il piano, ovvero lasciando che il piano sia l'oggetto attivo, cliccare su CTRL-P di Parent e cliccare su Object. Ecco, in questo modo abbiamo creato un rapporto di parentela tra il piano, l'oggetto padre, l'oggetto attivo e il cubo. L'oggetto figlio Cosa comporta? Se proviamo a eh, trasformare in qualsiasi modo il eh, piano Ovvero applicare una eh, traslazione, una rotazione, una scalatura Vedremo che il cubo agisce eh, contemporaneamente eh, ricevendo le stesse trasformazioni proviamo ad esempio a ruotare il piano di 45 gradi come vediamo anche il cubo ha, eh, è ruotato appunto di 45 gradi se invece proviamo a eh, modificare il cubo e quindi a ruotarlo scalarlo o spostarlo, ecco come vedremo non, nessuna di queste trasformazioni influirà sul, eh, sulla posizione, su, sulla la condizione del, del piano padre. Questo perché appunto si tratta di una, re, re, di una eh, relazione eh, monodirezionale. Se spostiamo, se trasformiamo il padre, anche gli oggetti figli subiscono la stessa trasformazione. Le stesse trasformazioni, non viceversa. Possiamo pensare all'applicazione di eh, questo strumento ad esempio immaginando una, eh, la modellazione di un tavolo con degli oggetti poggiati su di esso. Spostando il tavolo anche gli oggetti si sposteranno, mentre potremo spostare liberamente gli oggetti senza che il tavolo appunto, si muova la relazione tra il eh, cubo e il piano è abbastanza visibile da una linea tratteggiata una linea tratteggiata nera che, eh, che collega le origini degli oggetti, eh, dei due oggetti è anche possibile aprire il pannello object della property window sull'oggetto figlio e visualizzare nella sezione relations il campo parent su cui sarà presente appunto l'oggetto genitore in questo caso il plane Ecco, se clicchiamo sulla x eh, del campo eh, parent come vediamo la relazione scompare ovvero potremmo muovere liberamente il, il piano senza che questo poi influenzi la posizione del cubo abbiamo però anche visto che effettivamente il cubo ha perso la rotazione di 45 gradi che aveva eh, avuto grazie alla eh, rotazione subita dal piano torniamo quindi indietro a quando eh, la relazione appunto era ancora attiva e cliccando, col cubo, o cliccando sul cubo digitiamo alt p qui abbiamo la possibilità di cancellare questo eh, rapporto di parentela o cliccando su Clear Parent e avremo lo stesso effetto che abbiamo visto eh, poc'anzi ovvero perderemo le trasformazioni subite dal cubo in condizione di figlio dell'oggetto plane oppure cliccare su Clear and Keep Transformation in questo modo la parentela sarà sciolta, tuttavia le trasformazioni che ha avuto il, il cubo, quindi questa rotazione di 45 gradi, verrà mantenuta. Ripristiniamo a la posizione iniziale dei vari oggetti e eh, proviamo a vedere quali, altri, eh, quali, quali sono le altre opzioni che questo comando offre duplichiamo il cubo in, eh, duplichiamo due volte il cubo shift D e lo spostiamo sui due angoli del, del piano ecco adesso riattiviamo questo rapporto di parentela tra i due cubi nuovi e il piano, quindi selezioniamo prima un cubo, poi il piano e clicchiamo CTRL-P, attiviamo quindi questa parentela. Facciamo la stessa cosa con il secondo cubo, questa volta però dopo aver cliccato il cubo e cliccato rendendolo attivo il piano, entriamo con il tasto TAB nell'edit mode del piano, essendo questo l'oggetto attivo sarà questo l'oggetto entro cui di fatto entreremo selezioniamo un solo vertice del piano, magari quello vicino al cubo e eh, con, il tasto tab, eh, con la combinazione di tasti CTRL-P attiviamo una parentela tra il vertice e il cubo make vertex parent è quindi possibile creare un rapporto eh, padre figlio oggetto padre oggetto figlio sia tra oggetti che tra vertici e oggetti usciamo dal, dall'edit mode selezioniamo il piano e come è possibile vedere ad esempio eh, ruotando il piano l'effetto della trasformazione del piano non sarà uguale sui due oggetti figli in quanto uno di questi ruoterà insieme al piano mentre l'altro non ruoterà perché il vertice non subisce una rotazione ma semplicemente un cambio di posizione stessa cosa la possiamo vedere se cambiamo l'asse della rotazione o ad esempio se pensiamo ad una scalatura Come, vedremo, come vediamo il cubo legato all'oggetto piano scala insieme al piano mentre il cubo legato al vertice essendo questo non soggetto a scalatura non verrà scalato ma semplicemente cambierà posizione cancelliamo i due cubi e andiamo avanti andiamo avanti eh, vedendo un un altro sistema di relazione tra oggetti che si chiama tracking possiamo tradurlo in italiano come puntamento per vederlo utilizziamo una luce cancelliamo la, la sorgente luminosa presente già in scena e inseriamo shift a un oggetto lamp spot come è intuibile l'oggetto spot è una sorgente luminosa che produce un cono di luce per vedere l'effetto e capire meglio eh, come, come funziona appunto il comando di tracking eh, rendiamo il set eh, più, eh, più chiaro e quindi eh, attiviamo il motore di rendering cycles dalla barra informazione che si trova in alto nella finestra, andiamo nella, nel pannello world della property window e eh, cambiamo il colore dello sfondo portandolo a nero in modo che non produca una luce d'ambiente che può disturbare la scena e apriamo una nuova finestra che eh, mettiamo in visualizzazione renderizzata e qui abbiamo un rendering real time del, dell'oggetto con la luce chiaramente applicata la luce è un po' fioca se vogliamo aumentarne l'intensità andiamo nella sezione dedicata nella property window e eh, cliccando su Use Nodes attiviamo il sistema di nodi eh, e eh, modifichiamo il valore della, eh, della forza Strength valore attorno a 5000, un valore sufficientemente forte ecco, chiaramente l'oggetto Spot è un oggetto che può essere modificato, rotato non scalato perché ovviamente non avrebbe senso eh, liberamente se però vogliamo che questo oggetto punti sempre su un, uno specifico oggetto come ad esempio il cubo dovremo attr eh, attribuire a questi due oggetti appunto un rapporto di tracking selezioniamo quindi la, eh, la sorgente luminosa poi il cubo in modo che questo sia attivo e quindi sarà per questo l'oggetto target e con la combinazione di tasti ctrl T clicchiamo su track to constraint come vediamo il, eh, lo spot ha subito cambiato direzione orientandosi verso l'origine del cubo e come è possibile vedere, selezionando solo la sorgente luminosa, se proviamo a muoverla, tasto G, questa continuerà comunque a essere puntata verso il cubo. Questo strumento può essere utilizzato ad esempio anche con la camera. Per vedere cosa sta visualizzando la camera, il tasto di scelta rapida eh, in uso è il tasto 0 del tassellino numerico come vediamo qui abbiamo una inquadratura che appunto ci indica quello che sarebbe il rendering eh, prodotto quella che sarebbe appunto l'inquadratura del rendering eh, qualora questo venisse lanciato ecco anche la camera ovviamente può essere spostata, ruotata e quindi cambiare eh, inquadratura e anche in questo caso quindi sarà possibile selezionando prima la camera e poi il cubo che vogliamo resti l'oggetto target e cliccando eh, sul tasto con la combinazione di tasti CTRL T anche qui clicchiamo su track to constraint come è possibile verificare adesso spostando la camera il centro dell'inquadratura eh, dell sarà sempre il cubo questo strumento può essere utilizzato non solo da eh, luci o camere ma anche da oggetti da mesh è il caso ad esempio eh, della tecnica molto eh, comoda eh, in uso nell'ambito del rendering eh, che eh, vede l'utilizzo di oggetti piani, oggetti planari su cui sono applicate delle texture per rappresentare degli oggetti, magari non in primo piano, che non devono avere un livello di dettaglio eh, elevato. Per chiarire con un esempio quanto detto, proviamo ad aggiungere un piano alla scena Mesh Plane. Ehm, scaliamo il piano... in modo che possa eh, rappresentare eh, il, il piano su cui eh, vogliamo per esempio applicare una texture e, eh, e rotiamo il piano in posizione verticale, quindi sull'asse X di 90 gradi. Posizioniamo in scena in modo che sia visibile e per renderlo ancora più eh, evidente, soprattutto nell'inquadratura nell del rendering, eh, attribuiamo a questo un colore cambiando nel materiale, ovvero cliccando sulla sezione sul pannello Material di, della Property Window, cliccando su New e qui... Eh, se, selezionando un colore diverso dal bianco. Ecco, possiamo immaginare questo eh, foglio di carta come appunto un piano su cui magari è, è applicata una texture di un, la sagoma di, di un albero piuttosto che di una figura. in questo caso utilizzeremo questo quale oggetto vincolato e la camera come oggetto eh, target quindi selezioniamo quest'ultima eh, e quindi la rendiamo come oggetto quale oggetto attivo clicchiamo su CTRL T e clicchiamo su track constraint ecco diciamo che l'effetto del tracking si è avuto tuttavia non è, eh, non è quello che immaginavamo infatti come vediamo è possibile verificare che eh, il nostro, la nostra sagoma il nostro piano segua effettivamente eh, lo, spostamento del, lo spostamento della camera chiaramente vale il contrario quindi potremo spostare l'oggetto, appunto mh, il piano e questo continuerà chiaramente a orientarsi in funzione della posizione della camera tuttavia la posizione è una posizione di scorcio totale rispetto alla camera come mai? e questo è dovuto al fatto che ogni oggetto su Blender ha un proprio orientamento e quindi una propria terna di assi che eh, è possibile gestire proprio per regolare situazioni come questa per visualizzare qual è l'orientamento di ogni oggetto su Blender eh, ci sono diversi modi La, quello più rapido, più, più immediato è cliccare sulla, eh, sul campo global viene fuori un menu che troviamo sulla barra della 3D View nella sezione dedicata al manipolatore ecco, cliccando su global viene fuori questo menu che eh, offre diverse opzioni di orientamento appunto del, del manipolatore e clicchiamo su local ovvero spostiamo, cioè visualizziamo quelle che sono le terne quella che è la terna locale dell'oggetto ogni oggetto avrà una sua diversa eh, inclinazione degli assi Ecco, quello che vediamo è che è l'asse verde, l'asse Y a puntare contro la camera, mentre la direzione eh, perpendicolare alla faccia, che è quella che invece vogliamo appunto si rivolga alla camera, è eh, mh, segnata dalla direzione dell'asse Z. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo modificare questi assi in funzione dell'oggetto in funzione del tracking che abbiamo attivato con l'oggetto e per farlo dobbiamo andare a eh, scoprire una, eh, nuova, un nuovo pannello nella property window quello evidenziato da eh, questi due anelli di catena il pannello appunto dei constraint dei vincoli qui come vediamo abbiamo già presente un, uno slot che di fatto eh, ci permette di gestire il tracking in corso tra il piano e la camera qui quello che va fatto è eh, definire qual è la direzione che deve rivolgersi all'oggetto target appunto la camera quindi nel campo tu quindi eh, qual è l'asse che eh, punta all'oggetto target nel nostro caso sarà ovviamente l'asse z l'asse blu che vogliamo eh, far andare in direzione della della camera e quindi clicchiamo su z dovremo inoltre indicare qual è la direzione verticale ovvero se per esempio il nostro foglio si trovi in posizione orizzontale piuttosto che verticale e questo lo si determina indicando l'asse corretto eh, che indica il, eh, diciamo, la direzione eh, verso l'alto quindi il campo up in questo caso se vogliamo che sia, eh, questo sia l'orientamento della, della nostra faccia clicchiamo eh, su y ecco come vediamo effettivamente dal rendering adesso la faccia è pienamente rivolta contro la camera e se, ovviamente, spostiamo la camera, questa continuerà a essere orientata in maniera perpendicolare alla, al piano appena creato. Per fare un esempio più chiaro, importo un, eh, il modello di un piano con la texture di una figura file append object man l'oggetto è qui per chiarezza cancello il piano appena realizzato e come vediamo abbiamo la nostra figura che ovviamente è scorciata quindi selezioniamo la figura selezioniamo la camera e come sempre clicchiamo CTRL T per attivare il tracking tra i due elementi la, eh, la sagoma si girerà a favore della camera e naturalmente sarà possibile continuare a definire una diversa inquadratura senza perdere mai la, eh, giusta, la giusta posizione, il giusto orientamento della, eh, della sagoma appena inserita. Come vediamo però se ci spostiamo molto in alto con la camera anche, eh, anche la sagoma Diciamo, eh, si inclina in funzione di mantenere una perpendicolarità rispetto alla camera e questo ovviamente eh, non, non è un, un buon risultato perché l'effetto eh, di una vista così a piombo, così zenitale è quella di avere in questo caso un omino colicato è per questo che eh, sarà opportuno cambiare il tipo di tracking attivo e quindi selezionare appunto la sagoma cancellarla con eh, il, il simbolo della croce nel, nel campo dei, dei constraint e di nuovo selezionare la camera in modo che sia selezionata sia eh, la sagoma che eh, la camera e che questa sia ovviamente l'oggetto attivo e cliccare su CTRL T a questo punto non cliccheremo su TRACK TO CONSTRAINT ma su LOCK TRACK CONSTRAINT questo ci permette di vincolare sì, il piano alla camera ma imponendo il rispetto di un asse, di una direzione effettivamente eh, selezionando quindi il piano avremo modo di indicare come prima quello che è l'asse che vogliamo si rivolga alla, alla camera e in questo caso come possiamo vedere dal, dalla terna locale del, del piano è l'asse verde quindi l'asse Y che deve guardare alla camera quindi coincide con il settaggio già impostato ma in più abbiamo la possibilità nel campo lock di dire quale asse eh, non vogliamo che eh, perda appunto la direzione originale e quindi, eh, quindi l'asse Z in questo modo continueremo ad avere la giusta, eh, la giusta inclinazione della sagoma rispetto alla camera e quando la quota della camera si andrà alzando non, eh, la, la sagoma non subirà appunto eh, ripercussioni riguardo la sua eh, verticalità, la sua posizione eretta anche in questo caso come nel caso del parenting è possibile eh, ripulire eh, cancellare una relazione di tracking con la combinazione di tasti alt e in questo caso T cliccando su clear track avremo modo di cancellare il tracking e perdere quelle che sono le trasformazioni che ha subito l'oggetto in funzione appunto del, eh, del, dell'oggetto target sostanzialmente, mentre cliccando su Clear and Keep Transformation eh, la eh, redazione si romperà, tuttavia la posizione assunta in questo caso ad esempio dalla sagoma mh, verrà mantenuta, quindi l'inclinazione rispetto alla camera che in questo momento ha l'oggetto appunto rimarrà uguale oh, con il tracking abbiamo visto una nuova sezione della property window sezione molto simile ad esempio ai modificatori dove quindi è possibile aggiungere diversi constraint, diversi vincoli allo stesso oggetto sommarli, spegnerli temporaneamente o col tasto X eh, cancellarli. Cliccando su Add Object Constraint abbiamo quindi la possibilità di aggiungere nuovi vincoli. Noi abbiamo visto alcuni eh, comandi eh, di tipo tracking, ne esistono anche altri. E però riguardano principalmente la, eh, la modellazione per l'animazione ci sono tuttavia altri vincoli interessanti che è il caso di vedere rapidamente per farlo aggiungiamo una nuova mesh è il caso di richiamare la solita Suzanne, possiamo eh, per adesso disattivare il rendering e aggiungiamo il eh, constraint con l'oggetto con Susan selezionato aggiungiamo il vincolo copy rotation copy rotation come è facile intuire eh, lega la rotazione di un oggetto a quella di un altro oggetto o meglio sostituisce la rotazione dell'oggetto selezionato su cui è applicato il vincolo con quella di un altro oggetto target per selezionare quindi l'oggetto target clicchiamo sul campo corrispondente e andiamo a scegliere il, in questo caso ad esempio il cubo cube a questo punto se non modifichiamo gli altri valori presenti selezionando il cubo e ruotandolo vedremo che anche il, eh, il modello di Suzanne riceverà la stessa la stessa trasformazione è possibile eh, definire con più dettagli quello che è il vincolo appunto applicato ad esempio è possibile parzializzare eh, la, il vincolo per esempio limitando all'asse Z quindi alla componente Z la, eh, la rotazione da trasmettere anche appunto, al, al modello selezionato Quindi per esempio selezionando il cubo vedremo che anche rotandolo su tre direzioni comunque sarà solo la componente Z quella che verrà trasferita a Suzanne possiamo anche ad esempio invertire la direzione in modo che eh, una rotazione oraria una rotazione del cubo oraria si traduca in una rotazione anti-oraria per la scimmia ovvero avremo sostanzialmente un valore opposto con un segno meno davanti se proviamo a eh, ruotare la, eh, il modello di Susanne col tasto R vedremo che chiaramente non avrà effetto il nostro lavoro questo perché appunto la rotazione è stata eh, sostanzialmente eh, assegnata al, a un altro oggetto all'oggetto target è tuttavia possibile attivando il comando offset permettere alla all'oggetto selezionato, all'oggetto su cui grava il vincolo di avere una rotazione in questo caso la rotazione che poi eh, verrà, verrà attuata sul cubo sarà una eh, rotazione che si andrà ad aggiungere alla rotazione eh, già eh, avuta dalla, eh, dal modello di Susan. Ecco, la stessa logica che abbiamo visto attorno al comando rotazione la ritroviamo anche in altri vincoli simili copy location, copy scale, copy transform che quindi ci permettono di vincolare un oggetto a un altro vincolandone la posizione, la scalatura o tutte e tre le trasformazioni principali Diversamente possiamo invece limitare la posizione, la rotazione o la scalatura di un oggetto a dei valori assoluti ad esempio applicando Limit Location sulla eh, solita mesh avremo modo per esempio di dare un minimo e un massimo su una delle tre direzioni o su tutte e tre eh? e eh, appunto limitare la possibilità di movimento del, del modello a questo range, a questo intervallo come vediamo non abbiamo la possibilità di oltrepassare il limite minimo e il limite massimo indicato dal vincolo la stessa cosa ovviamente vale per limit rotation, limit scale Limit Distance invece permette di imporre, come sempre un target, in questo caso selezioniamo sempre il cubo, e definire una distanza, una distanza che può essere minima o massima, per cui se non modifichiamo nulla, se manteniamo il settaggio così com'è di default, proviamo a spostare la... Eh, la nostra Suzanne, come vediamo il nostro movimento non potrà oltrepassare appunto eh, il raggio indicato come fattore di distanza e quindi non riusciremo ad allontanarci in questo caso dal, dal cubo oltre quella misura è possibile modificare la distanza e quindi aumentare la distanza in questo caso massima oppure è possibile invertire il funzionamento del, del vincolo e anziché inside su clamp region indicare outside, in questo modo quella distanza sarà una distanza da non oltrepassare, una sorta di distanza di tolleranza rispetto al cubo, la distanza minima Se invece che outside, clicchiamo su on surface, a questo punto sarà esattamente quella la distanza al quale eh, si porrà la nostra, eh, la nostra mesh, ovvero sostanzialmente si muoverà in una sfera attorno all'origine del nostro oggetto target. vediamo per concludere altri due vincoli che si trovano nella sezione Relationship il primo si chiama Floor e come è abbastanza facile intuire eh, sostanzialmente funge eh, da limite inferiore, da pavimento del, del, del modello pavimento relativo comunque all'oggetto selezionato ovvero il pavimento per ad esempio la nostra Susanna quindi selezionata la mesh eh, attivando il, eh, il vincolo floor scegliamo come target questa volta il plane ovvero il piano che utilizziamo come base e, eh, e proviamo a muovere quindi l'oggetto Come vediamo, potremo muovere liberamente l'oggetto Suzanne ma non oltrepassare quello che è eh, il livello, la quota del, del nostro piano Attivando l'opzione Use Rotation vedremo come rotando il piano anche il modello di Suzanne eh, asseconderà il movimento appunto del piano è possibile inoltre determinare una distanza minima ovvero traslare ad una distanza quello che è il, il limite minimo appunto imposto dal, dal, dal vincolo lo stesso funzionamento lo si può far valere anche su un'altra direzione non solo quella verticale se ad esempio duplichiamo il piano e lo rotiamo sull'asse Y per farlo diventare di 90 gradi, per farlo diventare una parete avremo la possibilità di selezionando la scimmia assegnare un nuovo constraint un nuovo eh, vincolo floor in questo caso come target imporremo il nuovo piano il nome del nuovo piano e questa volta la direzione che vogliamo utilizzare come direzione vincolata eh, sarà la direzione rossa e quindi l'asse X Come vediamo, adesso possiamo spostare la nostra monkey, la nostra Suzanne fino al livello del piano nuovo Se abbiamo sbagliato Parte. Eh, se vogliamo insomma che il nostro modello si possa muovere liberamente ma al di qua del piano allora dovremo invertire la direzione quindi anziché X cliccare su meno X in questo modo saremo liberi di muoverci fino al, a toccare la parete e anche il pavimento concludiamo questa rassegna sui vincoli con eh, un ultimo vincolo che assegniamo al cubo che eh, si chiama shrink wrap con questo vincolo sostanzialmente si eh, impone all'oggetto eh, in questo caso il cubo all'oggetto su cui è attivo il vincolo di eh, ri rimanere attaccato ad una superficie ad una mesh la mesh è definita dal target in questo caso su target selezioniamo plane quindi selezioneremo il piano che utilizziamo come base e se proviamo a muovere il, il cubo in tutte le direzioni come vediamo non, non usciremo al di fuori della mesh selezionata sarà possibile indicare una distanza minima in questo caso la distanza è 1 essendo questa la distanza dell'origine rispetto alla, diciamo, alla, alla superficie inferiore del cubo in modo da avere, far coincidere la base appunto del cubo con il piano da cui non può eh, essere eh, staccata come vediamo, in questo caso potrà andare sia sopra che sotto rispetto al piano.